Muchas gracias. Buenas tardes. Estamos felices de estar aquí. Eh, tocamos eh, música de todo el mundo y sobre todo la música tradicional de la, nuestra región, que es el sur de Italia, la Puglia. Y la canción que vamos a tocar se llama il luconicchio e lo conicchio c'ha viti io stanotte me l'unzo nai, e mu su cu co mu su curcata cu co la ciresa e la ciresa che c'ha pure fa Stabi giurteta mi stringe e mi vasa Ka vola cirasa ka bampona E lukuni chiun sciavi li peri E li peri in di pui Io stanotte me l'unzunai E per cu peri curcata cu pui. il cotugno che c'ha pure fa sta picciutetta mi stringe e mi faccia cavolo cotugno che pampona e lo conicchio non la coscia e la coscia non di voi io stanotte mi lungo dai, e coscia con coscia gorgata con voi la girasa e la girasa che c'ha fa sta picciutetta mi stringe e mi vasa capo la cirasa capampona e con i chiunciavi la panza e la panza già vi di voi io stanotte me lungi no, su e panza con cu panza colgata con cu voi ehi hey, hey. ehi lo lugodugno lo che ciavoro fai, sta piuttosto e mi stringe mi fa sa lugodugno lo gudugno che bamboda. Lo punicchio già ve lo, eh, lo vedi voi, io stanotte me meno giorno e petto con petto, corcata con voi. Ehi, ehi, la girasa, la girasa che ciavoro fai, sta piuttosto e da mi stringe mi fa sa cavolo, la girasa che lo conicchio già ve lo razzo e lo razzo già vi di buio Stano te peluzio un E razzo con razzo E ai ye lobo ogni lobo dugno che ci aveva E sta piccato te de misi ciam in pazza ca Lo gouttu né va un gouttu né va un lo capo E la capoo di buio sta te peluzio un schona E cavo con capo come. E ai la lo la lo cherasa che ci ha Vuai sta piccato te de misi ciam in la capo da tirasa lo conicchio già ve lo pilo E lo pilutia vedi buio Stano te peluzio che E pino compillo Subject to the Mister to me as <laughs> a couple of Jurassic Bumpana. Hey, I imagine as a lad, and as a couple of eyes subject to the Mister to me as a couple of Jurassic Bumpana. Hey, I imagine as a lad, and as a couple of eyes subject to the Mister